Orizza nasce dall'idea della nostra famiglia eh, di proporre e fare assaggiare e degustare le nostre, le nostre varietà di risi italiani. Eh, abbiamo una trasformazione completa nel senso che eh, dal, dal campo, dalla coltivazione passando per una riseria interna fino al nostro ristorante Orizza. Il fatto di far scoprire completamente eh, il nostro territorio e la nostra cucina ovviamente, i nostri prodotti della terra è eh, un, uno stimolo in più in realtà, è un, è un doppio piacere. Oggi presentiamo una ricetta eh, ovviamente a base di riso eh, noi partiamo da un eh, riso, da una varietà di riso tipica della zona che si chiama originario. Il riso originario è un riso che deriva dalla, dalle prime eh, varietà che venivano coltivate proprio qua in Italia qua in questa zona. È un riso molto adatto per fare eh, le ricette di riso mh, con la base di quello che si chiama riso all'imperatrice quindi eh, il riso eh, che viene bollito nel latte e zucchero. È un riso molto adatto a, ehm, a questo tipo di lavorazione, proprio perché rilascia molto amido, ehm, assorbe molto bene il, il latte in questo caso e quindi si crea quell'amalgama buona e corretta, per poter adeguata, per poter sviluppare poi la ricetta. Il riso una volta raffreddato, assorbito tutto il latte, avrà questa consistenza. Andremo a frullare gli amaretti, una volta frullati li terremo a parte per poi metterli in seguito. Frulleremo successivamente il nostro riso cotto precedentemente nel latte, aggiungendo un po' di latte e lo zucchero. Frullato questa, questi tre ingredienti possiamo continuare nel frullatore oppure si può fare a mano. Andiamo ad aggiungere il cacao, gli amaretti frullati precedentemente e la panna. Andremo a mescolare il tutto rendendo una cosa omogenea e finiremo il nostro buonetta di riso. Viene creato questa sorta di budino di riso, un dolce al cucchiaio, che, che noi serviamo nel nostro ristorante e che viene sempre apprezzato parecchio. Molto semplice, ma la base del riso permette di... Eh, di, fare, di realizzare ricette semplici eh, ma con, di effetto insomma.